Cos'è la musica? La musica è una forma d'arte, è una forma d'arte universale. Non è necessario che qualcuno traduca ciò che la musica trasmette. È una forma d'arte in cui un artista unisce insieme dei suoni. I suoni trasmettono delle emozioni delle sensazioni. Bisogna avere la sensibilità per poter far sì che la musica diventi arte. Delle impronte su un muro possono sembrare de delle macchie, delle macchie senza significato, ma se quelle impronte di mani su muro trasmettono delle emozioni Rappresentano una forma d'arte La musica trasmette dei messaggi Il musicista trasmette dei messaggi attraverso i suoni Ciao, al prossimo video, vi aspetto